avete problemi di tiroide di tiroide peso tiroide peso ed intestino lo so me l'avete scritto in migliaia e allora lo sapete che cosa ho fatto ho riunito le forze ed insieme ad Alessandro Gelli abbiamo scritto per voi la dieta della tiroide un sistema completo a 360 gradi che vi aiuterà ad affrontare le problematiche tiroidee in base al vostro biotipo perché ognuno le vive in modo differente proprio in base al biotipo costituito al biotipo funzionale viscerale. Trovate informazioni sulla dieta della tiroide sul mio sito al link che vi metterò qui nel post e potete già preordinarlo su Amazon e sul sito della casa editrice. Lo presenterò in anteprima insieme ad Alessandro Gelli a Spazio Nutrizione a Milano il 24 marzo e siete invitati in tantissimi. Vi aspetto, questo è il libro che abbiamo scritto per voi proprio per rispondere a tutte le vostre richieste e richieste di aiuto perché avete problemi di tiroide, e non vi sentite bene ad affrontarli soltanto con la terapia sostitutiva ed è vero perché in realtà intorno alla tiroide esiste un mondo, un mondo fatto di relazioni fra tutti gli altri organi con l'ambiente e con il cibo e non potevamo far altro che mettere nero su bianco tutta la nostra esperienza attraverso il metodo Missori Gelli che vi aiuterà a ritrovare forza, salute, energia, contrastare i sintomi negativi delle problematiche tiroidee e vivere una vita piena, felice, sana e in salute.